Ciao a tutti ragazzi, qui è Marco Danoffer e benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi sono di nuovo qui con un video è un video un po' strano Nell'altro video che ho fatto, l'ultimo che ho fatto Se ve lo siete persi andatelo a vedere Vi avevo accennato delle piccole cose di me Delle stranezze di me Però eh, qualcuno di voi è rimasto comunque anche diciamo un po' Interessato voleva sapere di più. Quindi ho deciso di fare un piccolo video dove vi racconto delle cose, diciamo, stranezze, su di me. Andiamo col video, partiamo con la primissima cosa. Numero uno: a me piace pochissimo cibo. Praticamente, di cibo ragazzi non mi piace quasi niente, pra, diciamo che tipo la pasta. Mi piace soltanto. La pasta con la bottarga, la pasta in bianco con un filo d'olio, nient'altro. Tutti i tipi di pasta, come ho anche accennato nell'altro video: la pasta col pesto, la pasta col ragù, la pasta con le vongole, qualsiasi tipo di pasta, no. Ma la stessa cosa vale anche per la carne: solo carne di pollo e carne di manzo alla griglia ogni tanto e basta di verdura uguale solo insalata verde e basta non insalata rossa non la dietola non il cavolo nero mangio non mangio solo queste cose però era per fare l'esempio per farvi capire che di cibo non mi piace quasi niente numero 2 a volte io balbetto mi impappino il 40% delle mie volte è un diciamo difetto tuccio se si può dire di fettino dai chiamiamolo per essere gentili che ho fin da piccolo diciamo che da piccolo a volte balbettavo invece alcune volte mi mangiavo le parole perché parlavo molto velocemente adesso non mi mangio più le parole anche perché non sono molto commestibili però molte volte balbetto oppure mi impappino e quindi ho oh, nella vita normale Quando parlo con i miei Oppure parlo con la mia ragazza Molte volte mi capita Però però cerco sempre di Comunque farmi capire dopo Cerco di rimediare i miei errori diciamo. <ride> Numero 3 Sono sempre e troppo pessimista Qualsiasi cosa io ragazzi faccio Oppure sento Anche se mi propongono Tipo delle cose Dai usciamo eh, Dai facciamo un video Dai Facciamo un piccolo gioco all'aperto, io trovo sempre qualcosa di negativo Sono fatto così, non chiedermi i, per i perché, sono pessimista Numero 4 Stare in bagno mi rilassa Voi direte, ma che cosa vai a dire? Io non so perché, ma quando mi trovo in bagno, anche a fare niente Tipo, sono così in bagno, in piedi mi sento rilassato, mi tranquillizzo molte volte quando ero piccola ero molto nervoso, molto in ansia andavo in bagno, mi sentivo tranquillo ma anche nei bagni della scuola succedeva ragazzi non solo a casa mia andavo in bagno e dicevo non lo so è come tipo se il mondo per me lì si isolasse non ci fosse più numero 5 se ho un appuntamento oppure devo andare da qualche parte mi servono... Due, tre ore per essere pronto. Voi direte Marco, ma questa cosa qui lo fanno le, le ragazze. Sì, è vero però... Perché... Allora, io non sono come le ragazze, però mi serve tempo perché dico, devo... Se si può dire... Prendetemi pure per pazza adesso, però mh, mi serve tempo perché devo elaborare, diciamo... Eh, diciamo che io ragazzi um, arrivare a un appuntamento impreparato oppure sen senza sapere cosa dire mi manda in paranoia perché mi fa, cioè, mi fa agitare quindi devo un po' vedere cosa poterle dire anche se molti di voi mi direbbero Marco ma si sì, spontaneo ho cominciato l'approccio dopo un po' mi viene un po' naturale numero 6 ragazzi una cosa molto, molto bella però che mi hanno sempre detto tutti quanti è che sono molto sensibile anche se uno dice ma che cosa, che cosa dici non è vero, sono molto sensibile ragazzi cioè ho una sensibilità veramente molto toccante, molte persone la l'apprezzano altri purtroppo ci scherzano, ci giocano, infatti ho avuto delle dei piccoli momenti, momenti finché ero a scuola soprattutto in cui la gente prendeva questo mio lato eh, sensibile purtroppo e ci scherzava, ci ha giocato, ci scherzava, mi ha ingannato quindi... numero 7 ragazzi, ogni volta che io vado in una libreria devo sempre comprare un libro perché... Non chiedermi il perché, ma mi sento proprio a disagio dire vado lì, vedo i libri che è una cosa che mi piace, invece ancora leggerli e uscire senza niente. Numero 8, ragazzi, che è anche l'ultimo: quando io esco da soli in giro, non mi porto mai via i soldi, perché se mi porto via i soldi, compro. compro insomma. Eh, diciamo o sciocchezze, tipo accessori inutili. Gadget, gadget inutili oppure mi compro cibo che non dovrei tipo patatine e dolci cioccolata E io sono sempre stato insomma molto goloso sono ancora goloso che stavo sprecando le mie finanze ho detto cerchiamo di stare un po più eh, tranquillo poi però ho visto che col tempo non ci riuscivo proprio <ride> non ci riuscivo e quindi ho detto lasciameli a, ca a casa almeno evito di spendere ma voi direte marco ma tu eh, se, se lasci i soldi a casa esci col bancomat no ragazzi perché io pago soltanto col bancomat quindi lascio a casa il bancomat oppure lo do a mio padre bene ragazzi il video finisce qua sono state soltanto 8 le stranezze che, eh, che ho io se volete ragazzi però la parte numero 2 quindi stranezze sulla mia ragazza raggiungiamo mi raccomando i 7 like il video ragazzi finisce qua, bene ragazzi ricordatevi di lasciare un bellissimo like per il prossimo episodio, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica. Se volete essere salutati in un mio prossimo video iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, scrivetemelo nei commenti e io vi saluterò. Se avete qualsiasi domanda che volete farmi potete scrivermelo o nei commenti oppure in direct su Instagram, il link è sempre in descrizione. Noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video e hey, ciao a tutti!